Raga, ho visto un paio di scarpe da urlo! Meglio che tieni a mano i soldi per pagare l'affitto. Come nei phrasal verbings, dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! un po' di tempo Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Dillo! Barella, barella, ma io sto bene, non mi serve la barella. Cosa starà mai dicendo la bresciana che si rivolge a te in questo modo? Dai, è come dire sei fuori di testa, è lampante no? Ah, ora è chiaro, e per barella non si intende barella, si intende carriola. Vediamo ora un po' di modi di usare questo potaverno. Sei completamente fuori dalla barella Hai visto? Come nei phrasal verbs, anche nei verbs, puoi mettere un aggettivo in mezzo In questo caso era completamente Hai sentito cosa ha combinato Luca? Lascia stare Quello è proprio fuori dalla barella Sì, può essere usato anche per rivolgersi a terze persone e in più può essere accoppiato ad altri verbs come ad esempio quello che abbiamo trovato la scorsa settimana Tieni a mano Guarda che Luca è completamente fuori di barella Non investire in quel fondo speculativo Tieni a mano i tuoi soldi Ormai, grazie a noi, hai un vocabolario piuttosto completo di pota verbs che puoi usare per tutte le occasioni E po' della barella vedremo direi mai la del batte non dimenticare di guardare gli altri video sul canale e in più il donaci un like questa settimana te lo faccio dire con due pota verbs che abbiamo visto nelle puntate precedenti ciao